Allora, salve a tutti, eh... è giunto il tempo di dare voce a Julian Assange, questo personaggio se non lo conoscete è un personaggio che per aver... Eh reso pubblici dei documenti che mostrano inequivocabilmente la corruzione e l'oscurità delle istituzioni occidentali che disperatamente tentano di nascondere questo crollo nell'abisso a fronte del falso mandato di difendere la libertà, quindi istituzioni che sono la causa di tutto quello che è successo in questi anni e di quello che sta succedendo e succederà ancora, eh, a fronte dell'esposizione di questa corruzione è stato letteralmente perseguitato e adesso è incarcerato in attesa di estradizione negli Stati Uniti eh, è incarcerato in Inghilterra quindi questo personaggio senza aver commesso alcun crimine reale ma solo l'esposizione di documenti segretati che eh, mostravano questa corruzione tutte le trame del potere istituzionale attualmente è incarcerato, ed è incarcerato da tanti anni, non potendo vivere una sua vita. Nell'occasione dell'incoronazione eh, dell eh, del nuovo re d'Inghilterra, nell'occasione di questo straordinario, incredibile evento eh, di tutti i televisori accesi, in tutte le famiglie che felicemente osservavano lo sfarzo della corona, che celebrava la sua, eh, il suo circo eh, regale, eh, egli ha ritenuto opportuno scrivere una lettera. Il quotidiano L'Indipendente, eh, fondato da Matteo Gracis, amico giornalista, eh, ha avuto il pregio di metterlo sotto la mia attenzione, sotto i miei occhi, e io ho sentito che dovevo dare voce a queste parole scritte, a modo mio, con la mia... Esasperazione berlicchiana, se vogliamo chiamarla così, ma dare voce a tutto ciò. Ed ecco a voi la lettera integrale tradotta con qualche piccolo eh, cambiamento e mutamento, come sono solito fare io, ma che non altera assolutamente in nessun modo il contenuto originale che potete trovare sul web eh, facilissimamente. A Sua Maestà il Re Carlo III. In occasione dell'incoronazione del mio sovrano ho ritenuto opportuno rivolgervi un caloroso invito a commemorare questa importante occasione visitando il vostro regno nel regno, la prigione, la prigione di sua maestà Belmarsh. Questo è il nome della prigione. Senza dubbio ricorderete le sagge parole di un famoso drammaturgo, che sarebbe Shakespeare, la qualità della misericordia non si può forzare, cade dal cielo come cade giù la dolce pioggia. Eh, non si può forzare. Ma che cosa direbbe della misericordia quel bardo di fronte alla resa dei conti all'alba del vostro storico regno? Dopotutto sembrerebbe che si possa conoscere davvero la misura di una società solo da come tratta i suoi prigionieri, così si dice. E il vostro regno ha sicuramente eccelso in questo senso. La prigione di sua maestà Belmarsh contiene 687 detenuti, vostri fedeli sudditi confermando il primato del Regno Unito come nazione con la più grande popolazione carceraria dell'Europa occidentale. E come il vostro nobile governo ha recentemente dichiarato, il vostro regno sta recentemente attraversando la più grande espansione di posti in carcere in oltre un secolo, con le vostre ambiziose proiezioni che mostrano un aumento della popolazione carceraria da 82.000 a 106.000 entro i prossimi quattro anni. Una bella eredità, in vero, una bella, bella eredità. In qualità di prigioniero politico, detenuto per volontà di vostra maestà, per conto di un sovrano straniero, che sarebbero gli Stati Uniti d'America, un sovrano straniero imbarazzato, sono onorato di risiedere tra le mura di questa istituzione di livello mondiale. Davvero, il vostro regno non conosce limiti. Durante la vostra visita avrete l'opportunità di banchettare con le delizie culinarie preparate per i vostri fedeli sudditi con un generoso budget di 2 sterline al giorno. Assaporerete le teste di tonno miste e le onnipresenti forme ricostituite che sono presumibilmente forme di qualche tipo di pollo. E non vi preoccupate, eh, perché a differenza di istituzioni di livello minore come Alcatraz o San Quintino, non ci sono eh, pasti comuni in una mensa comune. A Belmash i prigionieri cenano da soli nelle loro celle, assicurando la massima intimità con il loro pasto. Al di là comunque dei piaceri gustativi, posso assicurarvi che Belmarsh offre ampie opportunità educative per i vostri sudditi. Infatti, come dice la Bibbia, Proverbi 22,6, educa un bambino nella via che deve seguire quando sarà grande non se ne allontanerà. Infatti, osserverete, per esempio, quelle lunghe code allo sportello delle medicine... Ehm, dove i detenuti eh, ritirano le loro prescrizioni non per l'uso quotidiano, ma per un'esperienza di orizzonti allargati, per una grande uscita. Tutto in un attimo, eh? Medicine straordinarie queste, di uso veramente utile. Avrete anche l'opportunità di rendere omaggio al mio defunto amico, Manuel Santos, un omosessuale che rischiava la deportazione nel Brasile di Bolsonaro e che si è tolto la vita a soli otto metri dalla mia cella usando una rozza corda ricavata dalle sue lenzuola. La sua squisita voce tenorile è stata messa a tacere, per sempre. Ma via, via, via, eh, avventurandosi poi nelle profondità di Belmarsh si trova il luogo più isolato, isolato all'interno delle sue mura, Helkeir, o oh Helkeir, cura infernale, come lo chiamano amorevolmente i suoi abitanti. Eh, qui vi meraviglierete, sì, vi meraviglierete di regole straordinariamente sensate pensate per la sicurezza di tutti, come, per esempio, il divieto di giocare a scacchi, mentre è consentito il gioco della dama, molto, molto meno pericoloso. All'interno di Hellcair si trova il luogo più glorioso ed edificante di tutta Belmarsh, anzi dell'intero Regno Unito, la Belmarsh End of Life Suite, ovvero sia la suite per la fine della vita. Nome sublime, veramente nome sublime. Se voi ascoltate attentamente, e nemmeno con troppa effettivamente attenzione, potete sentire le grida di giubilo dei prigionieri «Fratello, morirò qui dentro!» «Fratello, morirò, morirò qui dentro!» «Ah, grida che testimoniano sicuramente la qualità della vita e della morte all'interno della vostra prigione!» Ma non temete, perché c'è anche tanta altra bellezza da trovare tra queste mura. Rifatevi gli occhi con i pittoreschi corvi che nidificano nel filo spinato e le centinaia di topi affamati che chiamano belmarsh casa. E se venite in primavera potreste persino intravedere gli anatroccoli deposti da germani reali all'interno della prigione. Ma non indugiate, perché i topi, famelici, topi di questa portata, assicurano loro una vita molto breve. <ride> vi imploro, vi imploro davvero, mio re Carlo, di visitare la prigione di sua maestà Belmarsh, poiché è un onore che si addice a un re. Nell'intraprendere il vostro regno, Possiate sempre ricordare le parole della Bibbia di Re Giacomo. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. E possa veramente la misericordia essere la luce guida del vostro regno, sia all'interno che all'esterno delle mura di Belmarsh, Il vostro suddito più devoto, Giuliana Assange. E con questo affidiamo al futuro l'ardua sentenza, e nemmeno tanto ardua, di giudicare il livello di civiltà di questo occidente, di questo occidente che oggi celebra il suo riverniciato ritorno alla vita, alla vita. Buona giornata.